La ragione per cui mi trovo qui questa sera a presentare questo audiolibro a cui ho avuto il privilegio di dare la voce, perché il mio percorso umano e artistico in grandissima misura lo devo alle culture tradizionali, ai grandi interpreti della cultura tradizionale e anche a quella storia non scritta che è la storia delle genti di quelle che si chiamavano una volta classi subalterne, del mondo contadino, bracciantile, di minatori, di operai, di pastori, sono stato formato da questa cultura e l'Italia è forse il paese al mondo che ha la maggior vastità di tradizioni popolari espresse nelle lingue specifiche dei territori che sono i dialetti. E i nostri dialetti e di conseguenza le nostre eredità di tradizioni in senso di musica, di narrazione, di gesto sono impressionanti. Il più grande etnomusicologo della seconda metà del Novecento, Alan Lomax, fece una campagna di ricerca nel nostro paese e scrisse a seguito un libro intitolato L'anno più bello della mia vita. Spiegando che quello che aveva visto in Italia non l'aveva mai visto altrove, in nessun altro paese del mondo. E questo libro scritto con una lingua appassionante, profondamente commovente da Alessandro Parente, maestro dell'organetto, racconta un organettista leggendario e della sua vita nel tempo della guerra, nel tempo del lavoro. E ci porta a quel mondo non mediato eh, attraverso le forme del potere e del mercato, ma un mondo dove l'arte nasceva e sgorgava dalla vita e faceva parte della vita. Quindi è per me un grande privilegio poter presentare questa sera, insieme ad artisti formidabili che vengono dal mondo delle tradizioni popolari, che sono stati coloro che le hanno sviluppate, è per me, ripeto, un grande privilegio essere con questi artisti e con Alessandro Parente e dare ancora la mia voce questa sera ad alcuni frammenti di questo straordinario audiolibro che io spero che molte persone vorranno conoscere e ascoltare nei loro viaggi perché il nostro paese non solo ma in particolare il nostro paese ha molto perso l'anima queste culture ci fanno capire da dove veniamo chi siamo qual è la verità intima del nostro paese non la storia del potere o delle false retoriche ma della verità degli uomini che hanno avuto un legame con la natura, con la terra, con gli animali, con le loro comunità, ineguagliabile e sono un paradigma di civiltà sulla quale noi dobbiamo tornare a riflettere se vogliamo uscire dalla spaventosa palude nella quale ci troviamo. In questo sogno che è la nostra vita, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo. La storia di Vincenzo del semi ha il sapore del sapore dell'uva rubato a filare. I tratti dell'ultimo guerriero armato soltanto di una scatola del vento e il bagaglio quello consueto di un semplice o un saggio, cioè poco o niente. E alla fine di un nuovo giorno, chissà se avrò ancora intorno tutti i colori di questa storia, per raccontarne un'altra ancora. 干